M.T. Napoli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 dimora storica o anche un anfiteatro, sia esso naturale no, o anche storico, eh, finire giornata Dalle semplici no, visite guidate ad eventi più particolari due segmenti, come, segmenti, escursioni, segmenti, segmenti, serali, come escursioni, segmenti, giornaliere, serali, abbinate ad un aperitivo ad aperture straordinarie di... Quindi accompagnate il turista dall'arrivo alla partenza? Sì, assolutamente sì, in realtà abbiamo un turismo sia locale rivolto ai napoletani, partenopei e campani e anche un turismo di incoming, quindi che attende e accoglie gli stranieri e coloro che non sono del nostro territorio perché da sempre con passione e con amore amiamo far conoscere la nostra città e la nostra regione. Il direttore dello Sarotel Terminus di Napoli, Piazza Garibaldi, direttore, si riparte? Si riparte, è un bel coraggio il nostro amico, il patron della Fiera Angelo De Negri, a portare qui tanti tour operator che sono ospiti del nostro albergo, abbiamo 80 tour operator da tutta l'Europa. E quindi è un buon segnale, diciamo che eh, eh, ringraziamo la grande collaborazione, il grande aiuto che ci sta dando la BMT a ripartire. Un borsino affollatissimo, siamo appena passati da lì, quindi oltre ad esserci gli ospiti stranieri, ma eh, c'è molto interesse nel borsino che è poi è il cuore di questa fiera. Assolutamente, il cuore di questa fiera, e eh, ci sono anche tanti agenti di viaggio, agenti congressuali che sono venuti in visita e quindi assolutamente eh, un plauso all'iniziativa che abbiamo avuto, sperando che il turismo venga al più presto nel... Da noi nel centro-sud, nella Campania e sia un'estate positiva e felice per tutti. Riparte il sistema croceristico? Il sistema croceristico è già ripartito dall'agosto 2020, adesso si rafforza e speriamo che sia un mare di atto per il prossimo futuro. Grazie. Angelino De Negri, grandissimo coraggio, si riparte e finalmente, finalmente si torna alla normalità. Mi tolgo la mascherina perché è soffocante. Allora. È ovvio che non devo dirlo io, il successo si vede dalla, dalla mancanza di spazio per camminare, quindi la folla eh, è indice di… Anche eh, la domanda straniera è fortissima? Eh sì perché ci sta il workshop che sta andando fortissimo non solo, ma non solo quello straniero, anche quello sociale, il turismo termale eccetera, quindi c'è la domanda e quindi vuol dire che c'è una reazione a quello che ho pensato, è una sfida, è un'ulteriore sfida della mia vita aprire diciamo, in presenza mai virtuale, perché le fiere non esistono le fiere virtuali lo ha detto anche il Ministro poco fa le, le, le fiere si fanno con la stretta di mano guardandosi negli occhi e scoprendo che, che, le, le cose toccando il prodotto praticamente Assolutamente, adesso in questo momento è il momento di cambiare prodotto cioè turismo di prossimità solo con questo tipo di discorso noi abbiamo, stiamo stiamo scoprendo l'Italia, in effetti oggi, cominciando da me che sono un operatore turistico, noi abbiamo sempre scoperto le terre lontane, noi teniamo un territorio così fertile, purtroppo dobbiamo eh, limitare quelli che sono gli investimenti perché chiaramente eh, stiamo in un momento di crisi però comunque almeno abbiamo scoperto cose nuove, la pandemia ci ha distrutto, però ci ha fatto aprire gli occhi. Ci ha resi più coraggiosi. Eh, bravo, bravo. È, è presente come vedete il ministro del turismo. Quando lo so riprendere non, non lo tocco. Eccolo qua Ministro, buongiorno. De Maddaloni, riparte il turismo finalmente dopo una sosta forzatissima, segnali ottimistici moderatamente e cautamente ottimistici, sicuramente ci aspettiamo una buona ripresa, non c'è dubbio che la vera ripresa si avrà l'anno prossimo, ma tutto quello che di buono e di positivo verrà in questa seconda metà dell'anno sarà ben accetto anche perché come dire, le imprese sono ben pronte ad ospitare in maniera più che soddisfacente la clientela, speriamo soprattutto alla clientela locale nazionale si potrà aggiungere green pass permettendo diciamo anche la clientela internazionale almeno quella europea perché quella fa il valore aggiunto del nostro prodotto interno lordo presidente scusi lei ha parlato di green pass rispetto a questa iniziativa qual è la sua posizione la sua visione che purtroppo siamo in ritardo altre, altre nazioni si sono mosse un po prima Penso alla Grecia per esempio e quindi ci hanno un poco anticipato sui tempi, ritengo tuttavia che sia necessaria perché è una maniera tale che dà sicurezza alla, alla, ai clienti, dà la possibilità di venire senza problemi di quarantena, insomma ci sono tutte le condizioni perché dal Green Pass e da una intensificazione del processo di vaccinazione credo ci siano come dire, le opportunità per poter riprendere con i margini giusti per poter riprendere bene quest'anno e alla grande l'anno prossimo. Grazie. È importantissima, non ti puoi sottrarre, una fiera importantissima, il turismo riparte, segnali positivi, diceva sia il Ministro che il Presidente Maddalù. Assolutamente, voglia di ripartire, rimettere in moto un motore. Forse trainante in assoluto per l'economia del nostro paese, mi piace dire anche che due sono i settori che riprendono con queste norme meno rigide. Il turismo religioso che per eccellenza è la cassaforte dei mondi turistici e quello sportivo per secondo. Oggi ormai molta gente sceglie le vacanze in base a quale se può fare il suo sport preferito anche in vacanza. Una volta si subiva la vessazione delle settimane fra freccette e salti, adesso uno sceglie se andare in bici, in canoa, quello che più gli piace. Non sei più presidente, ma sei un importantissimo pezzo del turismo non solo campano, ma meridionale. Riparte il turismo il turismo riparte, deve ripartire per forza perché noi ci siamo resi conto, credo ormai solo uno cieco, sordo, muto e tutto il resto non ha capito che il turismo è uno degli assi importanti della nostra economia, quindi ne abbiamo preso coscienza, deve ripartire per forza, abbiamo tutte quante le possibilità di farlo nel migliore dei modi. Impegna il PIL per addirittura il 6%, quindi hai ragione, è un asse portante. Assolutamente è un asse portante, dobbiamo darci da fare. Eh, noi sappiamo anche come si fa a sfruttarlo. Forse quello che ci manca sono le istituzioni che ci aiutano. Quelli come sempre, non è, sono cambiati i tempi, sono cambiati i modi, le istituzioni sono sempre quelli, eh, la, no, il nostro ostacolo piuttosto che il nostro propulsore. Un abbraccio, forte. Un abbraccio a voi, buon lavoro.